Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non ci conosce, noi siamo Rossella e Alberto. Ciao Alberto! Ciao, ciao a tutti! Oggi faremo una lettura angelica, valida a partire da domenica 2 maggio a domenica 9 maggio 2021. ok? Utilizzeremo... Quattro mazzi di carte, quindi eh, due li leggerò io e due Alberto. Allora abbiamo le carte dell'Arcangelo Michele di Dorin Virtu stampate dai My Life. Abbiamo le carte dell'abbondanza sempre di Dorin Virtu. Poi abbiamo Work Your Light per gli operatori di luce che andrà a leggere Alberto. E andiamo anche la, gli angeli della guarigione, ok, sempre di Dorin Virtu. Quindi eh, diciamo vari aspetti della nostra vita, quindi vogliamo fare una lettura abbastanza ricca per questa eh, nuova settimana, ok? Buon primo maggio a tutti innanzitutto e...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 l'arcangelo michele stanno partecipando in questa lettura angelica con amore vi chiedo di purificare la nostra energia le nostre intenzioni parole ed azioni vi chiedo con amore di tagliare le corde tra me e tutte le persone coinvolte che sono basate sull'ego sulla paura e sul giudizio con amore arcangelo michele ti chiedo di elevare le nostre energie vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza del cuore nella frequenza dell'amore puro nella frequenza della verità, della saggezza e dell'integrità. Con l'amore, Arcangelo Michele ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare <coughs> solo la luce, solo l'amore più puro e vero di Dio, Dea, Onnipotente Padre e Madre. Chiedo protezione, guida e assistenza durante questa lettura angelica affinché possano arrivare i messaggi più giusti per il massimo bene di tutte le persone coinvolte e per il massimo bene supremo, grazie caro Dio, grazie arcangelo Michele, grazie maestro Gesù, grazie Maria, grazie a tutti gli angeli, agli esseri di luce che stanno partecipando in questa lettura angelica e così è. Allora, quindi i primi due mazzi verranno letti eh, da me, ok, andiamo a pescare le tre carte, naturalmente pescherò anche le carte per Alberto, poi manderemo una foto ad Alberto e Alberto eh, poi farà la sua lettura. Allora, un esito favorevole. Bene, bene. Iniziamo bene la nostra nuova settimana, grazie a Dio. Ammetti la verità con te stesso, ok? E agisci di conseguenza, ok? E questa è una carta molto importante. Prenditi un impegno, benissimo, molto, molto chiaro. Dal mio punto di vista queste carte sono molto chiare. Vediamo gli angeli dell'abbondanza. Parliamo un po' di abbondanza perché molti mi hanno chiesto sulla riprogrammazione, come raggiungere l'abbondanza. È venuto il momento di mettere il focus nelle tue priorità, va bene? Perché per poter raggiungere i propri sogni e obiettivi è fondamentale questo. È venuto il momento di cooperare, di lasciare andare la competizione ok, è vero che non si vede quando le, mi le mischio, l'ho notato anche nella diretta Alberto che praticamente il busto viene tagliato a metà e non si vede quando le mischio, uh, ok, è venuto il momento di purificare l'energia del cibo che stai mangiando, care anime infinite, l'alimentazione è fondamentale ora andiamo a vedere le carte di Work Your Light che andrò a pescare per Alberto e poi manderemo le foto ad Alberto allora, vedete è uscita la carta eh, il concilio di luce queste carte sono meravigliose a mio parere facciamo spazio eccola qua è saltata abbiamo Leap Ok, lip cosa vuol dire esattamente Alberto? Scritto come leap, eh, tipo è... l'ipofate uh, lascia Lipo, Lipo fate è un atto di fede. Un atto di fede, ok. Sì. Quindi you are already, already doing it. Tu stai già facendo questo per quanto riguarda la vostra missione di vita. O il lavoro che state svolgendo, e poi vediamo gli angeli della guarigione, eccola qui, bambini, è uscita un'altra, anima gemella, bene bene, una bella lettura Alberto, eh? Eccola qui, no, ne sono uscite due caro Alberto, e di cui una parla di romanticismo, quindi da associare all'anima gemella e l'altra miracoli. Che bello! Bene, adesso io ti mando le foto e poi possiamo procedere con la nostra lettura. Allora... Allora, iniziamo la nostra lettura. L'Arcangelo Michele introduce questa lettura con un esito favorevole: ammetti la verità con te stesso e agisci di conseguenza, prenditi un impegno. Queste tre carte sono collegate, sono correlate, vi spiego il perché. Prenditi un impegno con Dio, con l'Arcangelo Michele, per aiutarti in questa situazione, perché se tu chiedi aiuto agli angeli, all'Arcangelo Michele, di aiutarti nei tuoi progetti, diciamo che questi progetti possono essere eh, manifestati più velocemente, va bene? Hai bisogno di avere più fiducia, più, eh, più eh, focus, perché devi ammettere la verità con te stesso, con te stessa, eh, tu vorresti veramente tanto realizzare questi desideri, questi sogni, però eh, c'è bisogno anche di azione nella direzione dei tuoi sogni, se in questo momento c'è qualcosa che non va devi chiedere a te stesso ma perché, perché magari stai vibrando in una frequenza un pochino di paura, di sconforto, hai paura di non farcela, hai paura del giudizio degli altri, se invece tu chiedi aiuto e sostegno all'arcangelo Michele tutto andrà bene, tutto andrà nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi, va bene? Eh, c'è proprio un esito eh, favorevole se tu ammetti a te stesso dove stai tra virgolette eh, sbagliando o mettendo, eh, dove stai vibrando in una frequenza non favorevole più preghiera, più impe un impegno con Dio con gli angeli, con l'arcangelo Michele ti aiuterà più facilmente ad ottenere un esito favorevole quindi assolutamente eh, ci vuole eh, intenzioni parole azioni va bene preghiera focus e tutto andrà bene nella direzione dei tuoi sogni tanto è vero che nelle carte dell'abbondanza si correlano alle carte precedenti focalizza la tua energia nella direzione dei tuoi sogni va bene nelle tue priorità è anche vero che se tu passi l'intera giornata a pensare cosa c'è che non va non riesci a ottenere dei risultati piuttosto piccole azioni giornaliere nella direzione dei tuoi obiettivi focalizzati sulle priorità non disperdere la tua energia non disperdere il tuo tempo magari guardando televi la televisione i telegiornali ascoltando notizie negative cerca invece di ascoltare cose potenzianti va bene cerca anche di riprogrammare la tua energia nella direzione dei tuoi obiettivi e poi agisci in questa direzione e vedrai che tutto andrà bene molte di voi anime infinite sia che siate operatori di luce o che abbiate un'azienda o che state lavorando in qualsiasi settore della vostra vita lasciate perdere la competizione magari voi anime infinite non avete la competizione dentro e vedete competizione negli altri cercate di tagliare le corde con queste energie eh, piuttosto cercate di collaborare con persone affini alla vostra energia eh, e cercate di eh, crescere insieme magari eh, laddove provate competizione per gli altri potreste pregare dio L'Arcangelo Michele a lasciare andare queste energie dense egoiche. Eh, la competizione non vi serve. Vorreste essere meglio degli altri? Cercate di essere il meglio per voi stessi cercate di raggiungere la vostra grandezza lo fatelo per voi stessi il meglio che voi possiate fare ecco per, per, per dare il meglio di voi però non dovete nemmeno eh, cioè la, non dovete essere perfezionisti ma dovete essere allineati per poter eh, così manifestare il vostro massimo potenziale va bene la competizione è un'energia egoica di paura che separa le persone cercate di trovare un team cercate di trovare delle persone di cui vi potete fidare e collaborare insieme cooperare non competere va bene è venuto il momento anche di mh, prendersi cura di voi stessi dovete prendervi cura di voi stessi eh, anche cambiando la vostra alimentazione quindi cibi meno zuccherati Purtroppo molti cibi eh, tipo anche la pasta bianca, il pane bianco contengono degli zuccheri, questo zucchero crea dipendenza, crea gonfiore, abbassa le vostre frequenze, vi stanca, vi toglie energia, privilegiate altri cibi. Esiste ad esempio che so, la pasta di piselli, la pasta di ceci, la pasta di lenticchie che sono molto proteiche, eh, non gonfiano, non creano acidità, eh, cioè è un cibo medio acido, mangiate privilegiate la quinoa, il riso integrato il grano seraceno che sono cibi alcalini mangiate frutta e verdura eh, crudi eh, mangiate, mangiate cibi che vi danno carica energetica è venuto il momento di disintossicare il vostro organismo questo vi consentirà di vibrare in una frequenza più alta avere più energia vitale avere più lucidità mentale eh, avere più benessere psicofisico va bene e dal punto di vista della connessione diretta con gli angeli con l'arcangelo Michele con la vostra intuizione avere un'alimentazione di tipo vegetale è la via più giusta da intraprendere per eh, proprio per elevare per essere più per vibrare a una frequenza più alta e per accedere più facilmente ai reami più elevati e quindi avere più connessione con voi stessi con la vostra anima col vostro sé superiore con gli angeli e con l'arcangelo Michele quindi questo è un consiglio molto molto importante non sottovalutatelo anche perché per raggiungere mh, abbondanza economica per raggiungere eh, mh, come dire i vostri obiettivi dovete essere più lucidi più dinamici più dinamici più forti eh, e questo è un, un consiglio ottimo perché con delle frequenze più alte voi raggiungerete più facilmente i vostri obiettivi ok bene ora tocca ad alberto alberto Iniziare. È sì. è interessante questa, questa parentesi sicuramente sull'alimentazione ne parliamo sempre forse troppo poco ma in realtà insomma, dipende anche dalle carte possiamo diciamo, fare più tutto. avanti dei video dove, eh, dove spiegare i cibi da mangiare per le persone che magari vorrebbero intraprendere un'alimentazione di tipo vegetale eh, per aiutare sì. a consigliare gli alimenti giusti sì. ok No, anche perché beh, al di là ovviamente di cose che creano proprio dipendenza pesante come i codici, zuccheri e quant'altro, c'è certo. l'ipersensibilità di cui noi parliamo, ha a che fare anche con l'intestino, no? E quindi, Assolutamente. No? Eh, proprio per questo bisogna evitare assolutamente certi tipi di cibi che eh, veramente infiammano no? le pareti dell'intestino, fermentano esatto. e quindi dopo bisogna insomma di quindi eh, il cibo è una grande prevenzione prima di andare, eh, andare a prendere farmaci o altre cose, sicuramente certo. sono molto poco raccomandabili. Ciò detto, vediamo un po'. Eh, allora, partiamo da Work Your Light, sempre molto interessante questo matto perché proprio parla di lavorare appunto con la nostra luce. E, e in effetti la prima carta è subito di luce, no? Sì. Quindi c'è questo concilio. Eh, si parla di orchestrazione divina e di aiutanti nei regni sottili. Ora vabbè, io non vedo benissimo le facce di questi personaggi, ma posso immaginare che siano dei maestri. C'è Maria, c'è Gesù. Sì. sì, certo. Sì. E... Beh, cosa dire, diciamo che in questa fase così particolare, di, di transizione veramente così profonda, eh, sicuramente un aiuto, un aiuto, insomma a livello sottile, un aiuto dall'alto è piuttosto gradito, diciamo così. Eh, e il fatto che si parli di orchestrazione divina e proprio di, di, di riunione, no, di, di, di tutti questi maestri, eh, credo che dia una certa serenità, no? perché a prescindere da quello che accade nel qui ed ora eh, Appunto noi sappiamo, noi sappiamo che va bene così quello che sta succedendo, a parte che poi ci sono comunque cambiamenti continui, quindi assolutamente quello che accade oggi può essere succeduto da cambiamenti incredibili nel domani. Quindi devo dire che questa carta personalmente mi dà proprio un grande sollievo, no? perché ne parlavamo se non sbaglio proprio ieri. E, e dicevamo, cavolo, certo che ok, impegnarsi è tutto, però speriamo di ricevere delle comunicazioni, speriamo no. veramente che ci sia una presenza sempre più importante dei nostri amici, dei nostri maestri di luce proprio, certo. perché noi da soli, sai, per carità, eh, siamo bravi, forti, ma sempre fino a un certo punto, con l'aiuto dall'alto, con la guida, è tutta un'altra cosa, no? Cioè quindi insomma questa carta devo dire che, che sicuramente ci dà, ci dà un, un, un bello sprint, eh, ancora. Insomma, se, seguire, seguire queste figure, non ultima assolutamente quella di Michele, anzi eh, ci dà proprio un... Come dire, sappiamo di avere degli alleati importanti, ecco, cioè con tutto rispetto per chi magari invece non prega o magari punta su altre cose, perché eh, sì. in questo momento eh, io penso che... Eh, ci si renda conto proprio che ci si deve affidare a qualcosa di più grande. Se uno pensa che la situazione cambi eh, con la politica o diciamo con le istituzioni tradizionali, non voglio dire che sia un povero illuso, ma francamente la vedo un po' dura, soprattutto vedendo i personaggi che ci sono senza giudizio. Per cui, Invece, pregare, meditare, mettersi in contatto, guardare l'esempio no? di queste figure che nella storia hanno sempre risolto i problemi con poche chiacchiere, con grandi fatti, quando ci sono state malattie, guerre, eccetera, sono sempre intervenuti loro, succederà anche questa volta, no? Quindi, questa certo. è una certezza, non è una previsione. E poi, vediamo un po', a carta successiva, eh, qui si parla di un un salto, no? un atto di fede ma proprio un salto da, da come è, com è la figura eh, è proprio un, un salto quantico quasi potrebbe essere proprio un cambio di forma, di paradigma un, diciamo un andare avanti ulteriormente verso la quinta dimensione staccarsi sempre più dalla 3D eh, e parla però di andare per primi you go first, tu vai per primo poi l'universo esatto. ti, ti, ti, ti cattura, ti raggiunge catch eh, questo è importante perché naturalmente eh, noi sappiamo benissimo che eh, l'universo è sempre dalla, dalla parte, perché l'universo non è punitivo la vita, Dio, gli angeli non sono, non sono dei sadici, non sono dei castigatori non sono dei giudici, però dipende naturalmente dai nostri pensieri dalle nostre emozioni dei nostri comportamenti delle nostre abitudini se noi riteniamo di procedere e per una certa strada eh, è normale che come dice questa carta dobbiamo fare un salto quanti con un atto di fede e, e all'inizio è normale che non ci sono garanzie no? che tutto vada bene è, è proprio un salto è, è come un tuffo è come uno che si seduta in piscina da 5 metri nel senso cioè ovviamente non è che comunque il tuffo lì muori però uno che è abituato a fare magari un tuffo da vicino ad entrare in acqua con la scaletta, è normale che è una cosa un po' più impegnativa, cioè ti, ti crea un minimo di paura, è logico, però eh, insomma, la carta dice tu vai che poi arriviamo noi certo. e, no, in buona sostanza e subito dopo la carta precedente che era già abbastanza rassicurante, no? quindi certo. eh, in questa fase è fondamentale sicuramente prendersi anche dei rischi in un certo senso, fare delle cose abbandonare delle abitudini malsane anche delle persone malsane perché no? Perché quando appunto si passa da uno stato all'altro, da una dimensione all'altra è anche fisiologico che certe persone non entrino più in risonanza esatto. perché, perché naturalmente noi cambiamo tutti i nostri pensieri, lasciamo andare delle emozioni pesanti, facciamo pulizia, facciamo delle azioni, togliamo tutto quello che non serve, è molto probabile che che diverse persone che magari prima per vari motivi erano, diciamo, nel nostro: come posso dire, non dico nelle frequentazioni, ma comunque facciamo parte dei nostri contatti, puff, tutto a un tratto oh, non ne sentiamo più, non è cattiveria né niente, semplicemente noi siamo andati avanti e loro hanno fatto delle altre scelte. Non c'è giudizio, non c'è polemica, però è questo percorso talvolta è anche molto personale, no? Quindi uno non è che deve stare lì a guardare che siano tutti pronti, o avere per forza quello vicino, cioè, è, certo. è il cielo che ci aiuta, no? Dall'alto cioè la, la mano invisibile, no? Non c'è uno fisicamente che ti porta come la mamma che ti porta a scuole elementari, ma c'è Dio, ci sono gli angeli che ti accompagnano, che ti dicono, tu vai, non ti preoccupare, dopo noi, noi arriviamo, noi non, non ti lasciamo lì solo allo sbaraglio, la tua missione è grande, ma poi noi arriviamo, l'importante è certo. che ti faccia questa scelta è prosegua, perché se rimani lì, se hai paura, poi ti rendi conto che sei stretto. Eh, devi fare questa metamorfosi, devi inventare farfalla, devi far morire una parte e rinascere e andare oltre, perché poi quel cambiamento lì avrà una serie di, di, veramente di conseguenze incredibili, tu non ti devi preoccupare, poi le persone ti seguiranno, ma tu devi fare da apretista è proprio questo il punto perché se lo potrebbero fare tutti invece tanti si accoderanno ma l'importante è che arrivino anche loro però noi dobbiamo fare per primi certe cose evidenti certo. abbiamo scelto questa cosa e ci dobbiamo buttare poi la carta successiva vediamo un po' parla di eh lo stai già facendo in effetti, quindi è, è un'altra rassicurazione dire, tranquillo, guarda che tu lo stai già facendo, l'importante è che non pensi troppo, non analizzi troppo e affronti il tuo vero nord, no? La spetta polare, il nord, la bussola, cioè ciò che ti guida costantemente, no? La missione. Quindi yes. eh, vai tranquillo, non procrastinare, non farti mille domande, non voler sapere già tutto. Puoi avere il puzzle già tutto pronto, ma no? quando uno compra un puzzle fa il puzzle, fai la seconda volta, non è che cioè, tu prendi la figura a ah, fai un puzzle alla volta. Esatto, eh, è quello che. Quello Bellissimo che questo, questo paragone, paragone. Carta, importante. Eh. Bellissimo questo paragone del puzzle. Sì, mi è venuto in mente perché poi vabbè, cioè che io sono appassionatissimo di cartoni animati, allora mi è venuto in mente che sono passato avanti un negozio dell'elenco e c'era sì. un, una costruzione in particolare che mi piaceva molto, e allora mi è venuto in mente quella cosa lì, sì, insomma, quando sì. si costruisce, no, che ce l'hai in testa fondamentalmente sì, la figura, sì. quello che andrai a fare, sì. ma devi mettere un pezzettino alla volta, evidentemente, no, è questo stop over, think, don't, uh, stop over thinking, eh, è fondamentale, perché se tu pensi troppo si crea la famosa paralisi da analisi. Cioè, oddio, aspetta però, hai fatto quella roba lì, però è giusta. Oddio, adesso però gli altri cosa penseranno? Allora, se comincia ad andare nel dubbio si crea un vortice, comincia ad avere i pensieri che gironzolano come un sciame di api e non ne esci, perché poi i dubbi diventano sempre più grandi e la carta ti dice vai tranquillo, eh, tu hai la bussola, hai la stella polare, eh, l'Arcangelo Michele, l'animale guida, eh, ci sono tutti sono tutti lì con te tu affronta affronta la paura tanto sappiamo benissimo che dall'altra parte della paura non c'è niente cioè tu la affronti la paura e scopri che non c'è niente mentre se non la affronti rimane lì ovviamente certo quando tu l'affronti capisci che è un'illusione e quindi insomma anche questa carta qua è molto interessante però è una carta di azione cioè come dire sì ok lavora su di te però fai i passetti passetti piccolini come il bambino quando impara a camminare ma che sia una cosa al giorno però la devi fare. Giusto. Quindi questa è fondamentale. Poi andando avanti, qua andiamo veramente, eh, arricchiamo ulteriormente il piatto perché qui sono veramente uscite delle cappe in tre Sì. Andiamo un po' perché il telefono mi sta facendo un po' importante. Il... Dunque, allora abbiamo: beh, si parte con bambini. Si parte con bambini, questo è sicuramente molto interessante perché. Eh, bambini ovviamente rappresentano la purezza. No? Qui si potrebbe parlare del nostro bambino interiore, eh, si potrebbe parlare anche di bambini in generale, perché no? Certo. A tutti capita nel quotidiano magari di vederti i bambini, no? bambini che giocano, eh, a me è capitato qualche volta di andare a prendere il mio nipotino all'asilo, eh, Sempre incontri molto belli, francamente, perché i bambini hanno quella positività, quella genuinità che veramente ti dicono una frase e eh, eh, eh, ti mettono al muro perché sono veramente straordinari nella loro genuinità. E, e, e ci consentono no, di lavorare con il nostro bambino interiore, perché a seconda di come noi ci poniamo con loro, questo la dice lunga. Sì. riguardo a come il nostro rapporto interiore, sì. no? quindi questa è una carta molto bella devo dire perché è un invito proprio alla, alla purezza, no? sappiamo benissimo comunque che in questo percorso qua è molto importante mantenere la purezza, il bambino sicuramente perlomeno se è stato educato bene se non ha già subito dei traumi allucinanti diciamo che eh, è, è puro, no? è molto giocoso, molto spontaneo. Eh, ringrazia, chiede scusa, no? ha tutta quella serie di atteggiamenti che poi bisognerebbe mantenere anche da adulti in realtà, che però poi per la paura del giudizio, per la fretta, per mille motivi si abbandonano. Ed sì. è un peccato veramente mortale perché quanta gente diventa seria, non gioca più, non si mette in discussione, abbandona le okay. cose che esatto. gli piacevano. No? Cioè, Sono cose veramente brutte, bisogna, bisogna recuperarle. No? Guarire per il poi, bambino quindi... anteriore. Eh, noi facciamo i conti con quella parte lì, che Beh, sì. e, cioè, se noi non l'ascoltiamo poi scalza anche pesantemente, perché poi ci sono, può avere varie manifestazioni, può esserci il pianto, ma poi possono esserci anche eh, aspetti di rabbia, possono esserci atteggiamenti eh, quasi anche... Il, vampirici Quasi narcisisti, anche perché appunto se uno non fa i conti con questa figura, esatto. e poi si, si pone in modo malsano anche con gli altri, creando relazioni morbose, magari sì. è stato abbandonato, è stato rifiutato, umiliato a qualche livello, allora rischi di proiettare questa stessa cosa sugli altri se non ci lavori su. Quindi è molto importante questa, questa cosa qua e il fatto anche che questa carta sia uscita subito dopo, quella di prima in cui già lì parlato, parlavamo no? dell'aspetto bambino e del fatto comunque di andare avanti sempre non pensare troppo, perché il bambino, il bambino non pensa che non, non significa che va avanti per istinto, però lui... È eh, sempre attivo, no? Magari fa esatto. un momento così, magari chiude gli occhi, immagine, poi va avanti, mentre noi tante volte ci siamo pensiamo, pensiamo. Ok, pensare, però poi bisogna anche agire, perché col quel pensiero, con la sola teoria, eh, non, non, non si va molto lontano, certo. no? non bisogna anche mettere in pratica. Dopodiché, cavolo, cioè ci sono delle altre carte che sono veramente molto molto potenti perché abbiamo in sequenza sì. il Soulmate che è l'anima gemella, Romance che è proprio l'amore, no? quello speciale, quello bello, proprio sì. romantico no? di coppia e Miracoli. Assolutamente. Quindi, eh, è il finale veramente molto potente nel senso che appunto dopo aver portato avanti questo lavoro sul bambino interiore... Eh, arriva, arriva l'anima gemella guarda caso guarda caso no tu hai lavorato su quella parte lì ed è un caso che trovi la persona giusta per te cioè è una conseguenza logica, non è niente di miracoloso perché delle volte uno magari è così disperato, così preso dalla vita di tutti i giorni che non ci pensa. Sì, però Alberto, prese. per te è scontato, molte persone che ci seguono sì. però non sanno che eh, il discorso del bambino interiore è fondamentale per trovare l'anima gemella. Approfondiscila questa cosa perché molti non lo sanno sì. che è così. <ride> sì, sì, sì. Ma eh. ah, no, hai ragione, sì, forse va, va un po' approfondita questa cosa. No, diciamo, eh, per esempio mi viene in mente anche un'altra cosa, il bambino interiore influenza sicuramente le relazioni, come dicevo prima, sì. anche il rapporto col denaro, il rapporto col denaro perché naturalmente, eh, come dire, dopo bisogna anche, cioè, a parte bambino, ma okay, bisogna anche rendersi autonomi, bisogna essere in grado di avere no, la propria energia. Di, di, di avere i propri gusti, di procurarsi no, il denaro da soli, di avere una propria occupazione. E questo poi appunto, man mano che tu lavori su di te, fai chiarezza, no? E, mm -hmm. e, e questo ti consente anche di trovare una persona diverso è come dicevo prima se tu invece eh, non lavori su di subito magari lavori parzialmente certe cose le lascivi magari perché non le vuoi vedere oppure dici ma sì ci lavorerò prima o poi cosa vuoi che sia eh no questo può causare magari ti va bene nel lavoro faccio per dire magari è un disastro in amore perché appunto sei totalmente focalizzato sul lavoro non dai spazio alle emozioni non ti prendi un'ora per uscire non sei aperto un minimo alla vita e eh, la persona non è che ti suona a casa eh, voglio dire. quindi ammesso che ha un interesse logicamente perché è fisiologico magari non tutti vogliono stare in coppia ci sono anche persone che magari dicono che ne so, un periodo preferisco stare da solo focalizzarmi su di me però dopo è ovvio che in linea di massima insomma in coppia no, con la condivisione è più bello la vita secondo me no? perché comunque in due eh, si fanno molte più cose eh, si sta bene no? dopo si trovano gli amici quindi eh, è importante questo e, e ripeto non è un caso che questa, ca questa carta sia uscita subito dopo, esatto. subito dopo il bambino no? quindi le carte precedenti forse erano un po più appunto le parlavano no? di risultati, di agire, certo. eh, più, più legate al, al percorso di luce però poi giustamente è ok percorso di luce, salvare le anime, aiutare le persone ma poi giustamente portiamo un po' di luce anche dentro di noi trovando una persona perché no si parla proprio di romance, poco di amore romantico. Amore è... romantico, sono ah, uscite insieme. Un... C'è un forte accento proprio su questa cosa, è molto interessante, no? Perché... Eh... Veramente so, per chi ci crede c'è la possibilità proprio di costru costruire un amore proprio a 5 stelle, a 360 gradi, sì, sì. che è un rapporto veramente molto bello, molto genuino, molto intenso, no? in cui proprio, ci si parla in modo molto schietto, si vive intensamente, si fanno tante cose, ci si confronta. È, è, è qualcosa che è, è, è ideale, è ideale, ma ma è anche reale allo stesso tempo, dipende da noi, cioè nel senso se noi appunto lavoriamo su di noi, ci amiamo, siamo noi in primis la persona giusta per noi stessi, ecco che lì allora si materializza esternamente la persona giusta per noi stessi ed è qualcosa di incredibile perché quando succede qualcosa veramente che ti emoziona, che proprio ti fa provare veramente no, le classi che fa pane nello stomaco, la sensazione che fin dalla prima volta quella persona mi sia quella giusta che valga la pena, anzi la gioia, dico io, di, di impegnarsi, esatto. magari bussare certi angoli eh, e, e lavorare con l'altra persona, perché la persona ti fa da specchio e quindi logicamente eh, il percorso comunque è lungo e infinito, quello verso l'illuminazione, verso la felicità e quindi con un'altra persona abbiamo la possibilità ancora meglio di fare il lavoro perché finché il è da solo, è come quando suoni da solo o nel gruppo, nel gruppo capisci molto di più come suoni, se hai il ritmo giusto, se rispetti gli altri, se rispetti le idee, se sei propositivo. E, e poi c'è l'ultima carta che parla di miracoli. Quindi veramente devo dire che bellissima è, no, è, è una lettura pazzesca, veramente molto direi oltre a chi di cuore. Eh dire anche molto di pancia no nel senso che se ne parla poco anche del plesso solare no è sempre una parte che viene messa un po, un po in secondo piano tendenzialmente rispetto al cuore che tende un po a dominare ed è anche giusto così però è molto importante anche lo stomaco proprio le sensazioni di pancia no e, e quindi questi, questi benedetti miracoli eh, chissà chissà solo dio solo, solo noi possiamo sapere cosa possa succedere perché veramente una lettura talmente completa che proprio si è veramente sì. evoluta carta dopo carta che io rimango quasi in un certo senso con un punto interrogativo come per dire ma dove possiamo arrivare? veramente lontanissimo cioè se, se, se, se questo è quello che ci viene proposto assolutamente cioè quindi ragazzi dipende dipende solamente dalla la fiducia, della fede no? che noi abbiamo in noi stessi, perché se noi man mano facciamo chiarezza, facciamo quello che ci piace, cerchiamo di attornarci di persone eh, bellissime, e giuste per noi, e questi succedono perché veramente poi si creano delle sincronicità esatto. e possiamo trovare i contatti giusti i tempi giusti gli incontri giusti per portare avanti questo bellissimo percorso e se Dio vuole poi anche la situazione si sbloccherà naturalmente si potrà riprendere a viaggiare e portare avanti dei progetti concreti sul campo no? perché ovviamente adesso è ancora un po' difficile materializzare certe cose ma una volta che, che sicuramente si potrà fare con i vaccini piuttosto che in altri modi allora lì eh, si metteranno in pratica proprio delle cose perché è già tutto pronto. Cioè i progetti, progetti spirituali non solo, sono già tutti pronti, è già tutto chiaro. Questa situazione è stata solamente una pausa, una piccola pausa per un attimino capire quali sono le priorità e poi ripartire meglio di prima perché sarà una nuova normalità, è evidente che non sarà come prima. Però se Dio vuole, se noi abbiamo fatto chiarezza in questa fase... Noi veramente ripartiremo con una gioia, con una chiarezza che ci consentirà veramente di, di andare in giro proprio con un GPS, con un navigatore interiore incredibile. Cioè noi andremo in giro con una forza che le altre persone, cioè ci attireremo a vicenda come dei magneti, no? Quante volte cercavamo delle persone e non le trovavamo, no? Siamo rimasti tutti in quanti, siamo rimasti probabilmente in una specie di bolla. Ma adesso ci ritroveremo, no? L'abbiamo detto anche in tutti. Assolutamente. In Bene, bene, ecco. grazie, Alberto. Miracoli infiniti ecco. alle porte se Dio vuole. Allora, ecco. noi per questa settimana abbiamo concluso la nostra lettura angelica. Eh, volevo ricordarvi che ci occupiamo di mh, guarigione a distanza con le nuove frequenze di luce. Ok, possiamo facilitare questa guarigione che porta armonia, equilibrio in tutti i livelli, a livello fisico, mentale, emozionale, spirituale, laddove voi avete bisogno. Ci occupiamo anche. Di letture angeliche con le carte o come connessione diretta, ok. E poi c'è il logo sealing per chi è interessato, per aiutarvi a eliminare tutto ciò che vi sta impedendo di raggiungere i tuoi sogni e i tuoi obiettivi. Eh, diciamo si avvale di due fasi: una è quella di liberazione e di, di eh, guarigione, ok, per eliminare tutto ciò che è opposto all'amore. L'altra fase è quella di riprogrammazione per riallinearvi il scop vostro scopo divino ai vostri obiettivi ai vostri sogni no eh, vibrando arrivando quindi a vibrare a una nuova frequenza affinché i vostri pensieri le vostre emozioni la vostra energia vibrano proprio nella frequenza della manifestazione che volete raggiungere per i vostri scopi personali, a livello di manifestare un compagno o una compagna, a livello di manifestare più abbondanza economica, più prosperità, a livello di raggiungere i vostri progetti personali e dell'anima. Va bene, volevo anche ricordarvi che eh, vi sarà il, eh, fatemi vedere, il eh, fine maggio, eh, 29-30 di maggio, il seminario di guarigione con le nuove frequenze di luce. C'è so ancora posto? iscrivervi il seminario è in promozione ok eh, per eh, accedere a questo nuovo livello di guarigione a queste nuove frequenze queste nuove energie una volta che voi imparerete questo lavoro resteranno con voi per il resto della vostra vita e potrete utilizzarli per guarire voi stessi e per guarire gli altri o meglio per facilitare la guarigione su voi stessi e facilitarla sulle altre persone sul pianeta sugli animali su tutto ciò che eh, volete eh, e questa è maggiore equilibrio maggiore armonia nella vostra vita vi sarà anche il seminario di connessioni angeliche sulla connessione con gli angeli e con l'arcangelo michele e questo sarà il 17 e il 18 di luglio 2021 va bene un weekend meraviglioso dove imparerete per gradi a, eh, a connettervi con l'arcangelo michele prima imparerete a eh, leggere le carte ok il secondo step sarà la scrittura ispire che arriva dall'anima dal cuore eh, e poi avremo la connessione diretta a questo lavoro questi lavori sia di guarigione che di connessione con gli angeli sono lavori protetti dall'Arcangelo Michele, quindi si lavorerà in uno spazio sacro, armonico e protetto, dove l'energia è radicata fino al centro della madre terra, dove voi sarete pienamente coscienti, consapevoli, ma aperti a un nuovo livello di eh, guarigione, a un nuovo livello di espansione, di connessione con l'Arcangelo Michele. Bene, io e Alberto vi salutiamo e vi auguriamo una settimana meravigliosa. Un bacione a tutti, ciao Alberto! Ciao, buon tutto. Ciao, ciao. Ciao, ciao.